Stiamo parlando in questi giorni con, eh, con la consigliera, con Valeria, eh, di CTT, quindi di tutto quello che è il trasporto, eh, il trasporto pubblico. Forse è qui la, eh, la, la promessa che in qualche modo è stata fatta durante la campagna elettorale. Questa è una delle, delle questioni sulle quali abbiamo fatto eh, un, un lungo studio e continueremo a lavorare. E noi abbiamo detto che il nostro progetto di lunga scadenza, quindi da qui a... 5-7 anni, è quello di cercare di far sì che il trasporto pubblico urbano sia gratuito. Il trasporto pubblico urbano gratuito, ci rendiamo conto che può sembrare una, una, una cosa molto ambiziosa e per certi versi magari anche folle. Ma in realtà con i bilanci alla mano e soprattutto anche guardando in ambito internazionale stiamo osservando che non siamo gli unici a pensare a questa realtà, oltre al fatto che ci sono già delle realtà che hanno il trasporto pubblico gratuito in Europa, c'è cioè Tallinn, eh, ci sono anche delle città eh, al nord in Italia che hanno, hanno sperimentato con successo questa, questa realtà, perché eh, Ciò che in qualche modo è l'introito, che deriva dai biglietti, dalla bigliettazione, è una percentuale che è incredibilmente bassa rispetto a quello che possiamo pensare. Eh, qui ci sono un po' di dibattiti, di discussioni tra coloro che in qualche modo sono gli esperti del settore. Comunque diciamo che si parla di cifre nell'intero bilancio di quello che in qualche modo è il trasporto pubblico, di una cifra che sta sotto il 10%. Quindi tra far, funzionare, tra far funzionare un trasporto pubblico con tutti i contributi, con tutto che in qualche modo, quello che in qualche modo sta in piedi e non farlo funzionare c'è cioè una forchetta che può arrivare al massimo al 10%. Ma tra farlo funzionare, quindi tra farlo utilizzare e non farlo utilizzare penso che la collettività quel 10% se lo può accollare. Perché se tutti quanti noi da domani avessimo a disposizione un trasporto pubblico gratuito io sono convinto che l'automobile la utilizzeremo molto ma molto meno all'interno della città <ride> le città probabilmente sarebbero, sarebbero meno inquinate le città sarebbero meno inquinate sarebbero più a misura di, di uomo più a misura di individuo che eh, potrebbe tranquillamente viverle eh, viverle più lentamente magari perché questo è un altro degli aspetti ne beneficerebbe il commercio perché laddove laddove in qualche modo abbiamo avuto il coraggio e non ovviamente eh, da noi però per esempio Pisa ha delle, delle zone dove, eh, dove non circolano le automobili, delle zone blu molto importanti, bene lì il commercio ha funzionato molto bene, cioè sono delle zone che effettivamente eh, funzionano da questo punto di vista Livorno ad esempio ha delle piccolissime zone, proprio pochissime, quasi niente. Anche in questo noi eh, abbiamo fatto uno studio preventivo e eh, abbiamo detto che eh, progressivamente vorremmo eh, pedonalizzare l'intero centro cittadino. E questa cosa, cosa eh, all'inizio fa spavento soprattutto ai commercianti perché eh, i commercianti eh, sentono venir meno i loro, i, i, i loro utenti, cioè il cliente, la clientela, ma eh, ogni qualvolta mi sono trovato io in prima persona, ma il gruppo commercio che ha lavorato, perché eh, ricordatevi che io sono lì non perché sono bello, anche perché lui è più bello, non perché sono alto, anche perché lui è più alto, ma soprattutto perché tutto il Movimento 5 Stelle è fatto di persone che sono veramente fantastiche e che hanno una particolarità che sono a disposizione le une delle altre. E il motivo per il quale io mi sono trovato lì è semplicemente per opportunità, niente di più, ma non sono niente più di tutti quelli che collaborano e eh, grazie ai quali io sono lì a fare in questo momento. Questo è un dato di fatto. Relativamente al commercio dico questa cosa e poi io non mi ero preparato niente per cui Vabbè, comunque. E Relativamente al commercio dico che ogni qualvolta ho avuto modo di parlare con le persone che eh, di fatto poi sono i diretti interessati. E eh, ho parlato con loro di quello che realmente accadrebbe nell'eventualità di una pedonalizzazione delle loro aree. Ho fatto degli esempi concreti e ho detto: guardate, ci sono delle situazioni dove persone come voi si sono incatenate dieci anni fa, ai cancelli dei comuni dicendo ah, ci rovinate, ci mettete veramente all'astrico di qua e di là. Poi i comuni, magari i comuni vicini, eh, hanno ugualmente pedonalizzato. Dieci anni dopo, se i soliti commercianti gli dicessero Vabbè, allora sapete cosa? Abbiamo scherzato, riapriamo la via alle automobili. Questi non solo si incatenerebbero ad adesso... Alle catene, ai cancelli del comune, ma probabilmente combinerebbero il diavolo a quattro perché si sono veramente, concretamente resi conto che la pedonalizzazione, quindi laddove si ha il coraggio di rimpossessarsi delle strade, rendendole di nuovo a misura d'uomo, il commercio ne beneficia tantissimo. C'è un bellissimo filmato che vi invito a guardare, poi magari potrei anche pensare di postarlo sulla, sulla mia pagina pubblica di Facebook, così se qualcuno poi lo vuole vedere è molto interessante. Che è stato eh, realizzato dal responsabile dei trasporti eh, di New York. È un esperimento bellissimo che hanno fatto perché a un certo punto si sono resi conto delle cose che ho detto io, ben dette anni, anni fa, eh, che Basta veramente pochissimo per, per cambiare quello che in qualche modo è la tendenza delle chiusure dei negozi, della delinquenza e di tutto quello che in qualche modo è legato al, al degrado che è urbano, è un degrado che, che si vede, laddove in qualche modo avviene questa cosa eh, comincia ad arrivare la microdelinquenza, poi lo spaccio e tutte queste cose qui e, e la popolazione ovviamente arretta, allora che cosa hanno fatto? Hanno detto rimpossessiamoci eh, delle città. In che maniera? Blocchiamo il traffico, dipingiamo le strade. Quindi semplicemente hanno fatto così, hanno realmente fatto così, hanno preso delle strade senza fare opere faraoniche, cioè, senza creare, che ne so... Eh, vi vengano a mente le grandi opere italiane, un, una lunga serie di, di grandi infrastrutture ecco questi sono andati esattamente al contrario, hanno detto la strada è questa, fantastico, bellissima. prendiamo del, dei, dei pennelloni grandi, dipingiamo la strada e dipingiamo e vietiamo il traffico poi mettiamo una serie di panchine, un po' di verde e la cosa incredibile che vedrete in quel filmato è che quando hanno in qualche modo inaugurato tutto questo le persone avevano già preso possesso della strada nel senso che si erano portate le seggioline gli anziani si erano portati le seggioline cioè la, la città aveva incredibilmente ripreso vita al punto che eh, questa, questa responsabile che poi fa vedere con questi filmati bellissimi hanno fatto un time-lapse dove fanno vedere da quando c'erano le, le, le automobili poi progressivamente hanno tolto le automobili hanno dipinto New York, Manhattan per la precisione è, è, è bellissimo che a un certo punto hanno dovuto comprare mille sdraio mille sdraio perché praticamente non, non avevano ancora pronto quel minimo di arredo urbano che le persone ormai avevano veramente ripreso possesso della, della strada i primi sei mesi 176% in più di, com di, di commercio Cioè, queste sono le cose che dovremo provare a fare il costo è il coraggio di farlo, niente di più, quindi non cosa incredibile. Con i bilanci che abbiamo nei comuni adesso direi che c'è quantomeno da approvarci.